Ciao, sono Luciana e mi occupo di single, gestisco l'agenzia Mitness di Nardò e in questi anni ho aiutato tante tante persone a trovare l'amore, perché purtroppo la società in cui viviamo, la vita frenetica che conduciamo, a volte ci rende veramente difficile poter fare delle nuove conoscenze, a volte poi succede che conosciamo delle persone nuove iniziamo una relazione e, e tutto va in fumo perché dall'altra parte non c'è quella serietà che invece noi vorremmo. Ecco perché è importante rivolgersi a chi eh, funge proprio da tramite tra queste persone, persone che vogliono costruire qualcosa di serio e non lasciare il nostro cuore nella solitudine rinunciando a ciò che di più bello la vita ci può riservare. Quindi chiamami o scrivimi attraverso WhatsApp al e ti metterò in contatto con chi come te cerca l'amore, cerca una storia vera, perché ricordati che il dono più bello è sempre l'amore, è perché in due è tutto più bello. Auguri di buone feste da me e da Miteness.